che pur essendo di proprietà del sovrano militare ordine di Malta è in parte gestita dalla sovrintendenza per quanto riguarda l'edificio e dal comune di, di Valva per quanto riguarda il parco il parco è interessantissimo, si tratta di 180.000 metri quadrati, 18 ettari arricchito con un patrimonio statuario interessantissimo e un patrimonio botanico con una biodiversità unica nel suo genere che vale la pena di essere eh, visitato e anche Palazzo Mezzacapo a Maiori che è abbastanza interessante comunque io... Eh...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 Che, che viaggia nel, nel, con l'intelligenza e, e con le gambe, gambe di alcuni, alcuni suoi funzionari, funzionari. Infatti, infatti ho conosciuto, ho il, piacere ho il piacere di incontrare, di conoscere il, conoscere, il, il dottore Faieriella. Eh, il dottor Bracca il dottore, dottore Braca e dottore la dottoressa Vitola Mitola, che, che ha invitato me e la mia associazione a, a mettere a disposizione per questa, questa bellissima, bellissima iniziativa in il, il vecchio, vecchio giardino della, della, della mia casa una casa, casa che fu, che fu acquistata, acquistata dai, dai, miei, dal, dal mio nonno nel 1895, 1895 quando, quando si trasferì da, Salerno, a Salerno, da Avellino a Salerno. a Salerno. Da allora, allora fortunatamente, fortunatamente questa casa è sempre nella nostra, nostra disponibilità, disponibilità. Siamo, siamo tutti quanti molto legati a questa, a questa casa, casa ovviamente, ovviamente a questo, a questo giardino, giardino che abbiamo, che abbiamo recuperato, recuperato dopo il, il terremoto del, del 1980. Il il io ho è una, è una, è una piccola ho estrema tranquillità che da, che da diversi, diversi anni almeno no, no? al 12, 12 13, 13 anni eh, mi fa mi piacere, piacere mettere a disposizione la sulla clinica di nano stazione di Salerno porto per il comune, il comune eh, lo adotta, lo adotta eh, Facciamo, facciamo presentiamo, e presentiamo delle, delle mosse, mosse degli, degli, artisti degli artisti salernitani ed è un momento di, diciamo, di incontro tra, tra, la natura, eh, tra la natura nascosta e la città, e la città di Salerno e i suoi cittadini. cittadini. Domani c'è un giorno della dell una bella iniziativa, iniziativa una presentazione una di un libro sui cittadini, cittadini salernitani. Certo, certo. Domani, domani, domani mattina alle 11 sarà anche questa anche presentazione, presentazione di un libro che ha eh, che, hanno, che hanno prodotto, prodotto scritto, scritto e illustrato, illustrato due nostre, due nostre associate. associate, la, la professoressa, professoressa Del Grosso e la e dottoressa, dottoressa Vittoria, Vittoria Bonanni, Bonanni. La, prima, la prima una storica, una storica studiosa di, di storia, storia medievale e in, particolare in particolare di storia, storia, storia salernitana, la dottoressa Bonanni c'è ex, ex direttrice della biblioteca, biblioteca provinciale, provinciale anche, anche studiosa e particolarmente attenta, particolarmente attenta a tutte queste, queste iniziative storiche che si, che si collegano a, anche, anche all'editoria, all dal, dal momento che, come dicevo, ha diretto la, la biblioteca provinciale, provinciale per molti anni, anni fino, fino, fino al 2015, 2015 date in dato è andata in pensione. E ora collabora con noi la fondatrice e della dell'associazione con la quale